Ad una nuova video intervista di economia per i cittadini, siamo a Bologna con il professor Stefano Zamagni, per chi non lo conoscesse per chi non è dell'ambiente, Stefano Zamagni ha coperto la presidenza della facoltà di economia di Bologna, di cui tutt'oggi docente di analisi delle istituzioni economiche nel corso di laurea di economia sociale, è vice direttore della John Hopkins University di Bologna dove insegna International Political Economy, ha insegnato storia dell'analisi economica per 22 anni all'Università Luigi Bocconi di Milano, ha scritto innumerevoli saggi tra i quali mi piace ricordare il Profilo di storia del pensiero economico, uno dei manuali di storia del pensiero più, dei più belli che abbiamo appunto in Italia, con il professor Screpanti, da 2013 è inoltre membro della Pontificia Accademia delle Scienze. Per cominciare l'intervista, professor Zamani vorrei chiederle come è nata in lei la passione per l'economia e perché ha proseguito gli studi in questo settore? Grazie agli amici dell'Associazione per questa opportunità di dialogare sia pure a distanza con questi strumenti che oggi sono a disposizione. E in effetti io sono approdato all'economia per stato di necessità, provenendo da una famiglia di disagiate condizioni economiche, e si parla di circa eh, oltre 50 anni fa, quindi data la mia età, eh, non avevo allora altra opportunità, avendo fatto l'istituto tecnico commerciale, di, non avevo altra scelta che la facoltà di economia che andai a fare a Milano perché vinsi una borsa di studio che mi consentì di mantenermi agli studi. L'Università di Bologna a quell'epoca non dava borse di studio, e quindi, pur abitando io a Rimini, dove, città dove sono nato, presi il Cadè. Treno e me ne andai appunto a Milano quindi non ebbi la, la mia vocazione era quella di fare il medico questa era, sarebbe stata la mia vocazione se avessi potuto fare il liceo ma non mi è stato possibile niente di male dopo un po' però mi sono appassionato perché ho scoperto che sia la medicina sia l'economia sono come le due facce della stessa medaglia perché entrambe si rivolgono all'uomo, all alla persona umana il medico per togliergli disturbi legati alla sfera psicofisica eccetera. L'economista ha disturbi di altra natura, con una differenza che mentre il medico si rivolge al singolo, al singolo paziente che si rivolge a lui o a lei a seconda dei casi, l'economista si rivolge ad una totalità, ad una collettività di soggetti. In questo senso l'economista è un medico ancora più importante ed è così che studiando la passione è accresciuta ed è evidentemente stata favorita dalla permanenza per ben quattro anni ad Oxford, la celebre università di Oxford, un'epoca in cui erano pochissimi quelli che andavano all'estero e ovviamente ci siamo andati con mia moglie dopo la laurea per fare gli studi di dottorato e quindi ci siamo mantenuti studiando e lavorando eh, provando iniziative di varie natura, sono stati anni veramente straordinari anche perché l'esperienza inglese ci ha permesso di capire la cultura inglese che è molto diversa da quella italiana o da quella dell'Europa continentale, cioè dire quella cultura che poi successivamente ho scoperto essere legata alla nozione di società civile. Nessuno meglio degli inglesi capisce cos'è la civil society, un esempio per farmi capire. Noi chiamiamo i pubblici dipendenti burocrati o pubblici amministratori in Inghilterra, ancora oggi si chiamano civil servants vuol dire servo civile cioè servo non nel senso letterale italiano ma di chi serve la società civile e questo fa una differenza burocrate vuol dire uno che sta nel bureau, bureau vuol dire ufficio e sta lì ad aspettare che siano gli altri che vadano a bussare la sua porta il civil servant è colui o colei che va a cercare chi è portatore di bisogno e questo l'abbiamo potuto sperimentare toccandolo con mano perché le nostre figlie sono nate tutte a Oxford, perché non avevamo i soldi per farle nascere in Italia. Perché il servizio sanitario nazionale in Italia è stato introdotto per la prima volta nel 1978. Le nostre figlie sono nate prima e non avevamo i soldi, quindi le abbiamo fatte nascere là. E eravamo stranieri, perché allora non c'era Schengen, non c'era l'Unione Europea, e nonostante questo ci hanno trattato alla stessa, anzi, forse meglio dei locali. Perché abbiamo molto, e questo mi ha molto colpito, mi ha fatto capire molte più cose di quante uno riesca a capirne studiando libri, eccetera da allora poi sono tornato in Italia ho cominciato a insegnare la prima sede è stata all'Università di Parma e poi da Parma qui a Bologna e dove appunto ho iniziato dopo alcuni anni anche a insegnare alla Johns Hopkins University che è un'università americana dove tuttora insegno ormai da 38 anni ed è anche quella un'esperienza unica al mondo perché la Johns Hopkins ha studenti che provengono da 30 nazionalità diverse 30 nazionalità sì, l'insegnamento è in inglese e quindi è un osservatorio che mi consente eh, di seguire, monitorare anno dopo anno l'evoluzione anche di certe mappe cognitive e di certe matrici culturali in diversi paesi Beh, avere nella stessa classe l'islamico e l'ebreo, il cristiano e il non credente chi proviene da una matrice culturale e l'altra è effettivamente un'esperienza unica che consente di seguire e di capire la, cosa vuol dire l'interdipendenza culturale o come anche si dice il meticciato culturale, questo è. Poi ovviamente dentro l'università italiana eh, ho sviluppato tutta una serie di, di, di iniziative, ho fatto il preste, ma ho fatto anche il direttore del dipartimento per due volte, coordinatore di dottorato, ma soprattutto negli ultimi anni ho sviluppato quella corrente di pensiero che si chiama economia civile e dalla quale è nata, è nata assieme ad altri colleghi italiani l'anno scorso la SEC, che vuol dire scuola di economia civile che ha sede in cittadina vicino a Firenze e che ha iniziato i suoi corsi un mese fa, corsi che si rivolgono a tutti e che ha una, diciamo, un impianto diverso da quello del mainstream economico eh, quale continua a essere insegnato nelle università.